Allora, siamo qui oggi alla Casa Museo, possiamo dire, del... Casa Museo. Di, di Gaiani, che è un artista storico bolognese con la professoressa Angela Zanotti Gaiani per raccontare un po' uh, questa casa, l'artista e la nascita della fondazione, la creazione di questa fondazione che è avvenuta ormai 4-5 anni fa, dicevo. Sì, la fondazione mm. ha inaugurato in ottobre 2013, 2013, 18 ottobre, ed è diventata operativa, diciamo, come, come primo evento con l'Art City di 2014. Ah. E da allora siamo sempre stati, invitati anche quest'anno, nonostante che i criteri siano diventati più stretti, certo. siamo stati accettati e anche quest'anno, abbiamo sempre partecipato ad Art City, con grande successo anche di pubblico, perché viene... Eh e beh, quello è un, è un bel momento sì, per la città sì, di Bologna. Sì. Beh, anche molta gente da fuori certo. viene, ecco. quindi abbiamo quindi già quasi cinque anni, cinque questo, anni. È, questo è il quinto anno. E chi è Gaiani? E Gaiani, è, è, un, Gaiani è, un è un personaggio, non solo era un uomo affascinante, affascinante proprio da tutti i punti di vista, estroso nel vestire, grandi cappelli, una mantella vista in Austria, addosso a un conte austriaco se ne era innamorato follemente della mantella non del conte ovviamente, e, e aveva questa storia, aveva fatto medicina, cioè Va fatto il conservatorio mm. prima, lui ha fatto dieci anni di conservatorio, è musicista. musicista. Poi ebbe un problema causato all'orecchio, perse l'udito da un orecchio uh, causato da Lauro ma allora um, l'Auro poteva fare questi sì. effetti. E lasciò la musica, e quando Gaiani lasciava qualcosa, non è che la, la lasciava Totalmente. per sempre. Non ascoltò mai più musica in tutta la sua vita, non so. e non ha mai più suonato, suonava pianoforte. Intanto faceva la facoltà di medicina con grandissimo successo, si è laureato a 24 anni, prima, prima sessione a giugno con 110 e eh, diventò, si specializzò in Otorino, la ringoiatria, eh, entrò nella carriera ospedaliera e aveva una carriera ospedaliera di grandissimo successo, era considerato uno dei migliori chirurghi eh, naso, gola eccetera che ci fossero a Bologna. La gente ancora dopo lo fermava per la strada ma poi ti dico come reagiva lui. Nel 68 fu colpito dal 68, intanto che però faceva il medico, cominciava a fare faceva soprattutto, cominciò con le incisioni. Mm. Infatti le incisioni che sono in ingresso sono la prima, che andarono anche alla Biennale di Venezia e si dedicò, e non solo, ma lasciò la medicina, mm. completamente. Cioè dalla sera alla mattina, così come aveva lasciato il pianoforte, lasciò la medicina e tutto l'ambiente dei medici e si mise a fare l'insegnante di anatomia artistica, prima ad Urbino e poi all'Accademia di Bologna. Nel, um, Nell'81, nell sì, per caso io abitavo a Roma, l'ho conosciuto qua a Bologna, era già libero da tutti i legami, prima, durante e dopo, quindi, eh, no, eh, e noi ci, me ci mettevamo insieme e ci sposammo subito, noi ci siamo sposati proprio, mm. anche perché a Bologna, io avrei voluto tanto che venisse a stare a Roma con me, ma Gaiani non si schiodava da Bologna, era proprio bolognese fino al midollo. E a Bologna, mh, Bologna, deve avere dei rapporti mh, cioè, almeno per me, io non mi mettevo a fare. Cioè, quindi ci sposammo e siamo stati sposati 28 anni finché lui è morto, e... questo era Gaiani. Oh, però, questa è la parte diciamo della vita personale. Eh, intanto che faceva eh, l'accademia cioè che faceva l'insegnante dell'accademia faceva l'artista prima in pittura soltanto come, come vedi però sempre sì. con la presenza della fotografia e poi dopo dall'80 81 eh, faceva, fece gli ultimi ritratti grandi ritratti in pittura e poi si dedicò soltanto alla fotografia Era come al solito chiusa con una cosa chiusa. e non voleva neanche sentire parlare di pittura e quindi come mai questo passagionetto drastico? Perché, perché lui diceva che il, il, il, il mezzo espressivo che era in quel momento, che la pittura non aveva più niente da, da dire. dire, e che la fotografia era il mezzo del futuro comunque, e in ogni caso quello che per lui... Eh, a lui rendeva possibile esprimersi in modo, eh, in, con varie tipologie, perché lui faceva nudo in accademia, sì. eh, già negli anni 70, ma, fine anni 70, ma poi dopo l'ha continuato per tutto, fino alla fine, e, m, paesaggio, eh, quasi sempre in bianco e nero, Gaiane sì. è, un, è un uomo del bianco e nero, però negli anni in cui è stato forse più sereno e tutto, ha fatto anche molto colore i paesaggi della pianura e soprattutto le foto di viaggio e la serie di New York. Mm. Perché noi, eh, lui, c'era già stato un anno, ma con me che andavo in America tutti gli anni, passavamo sempre un mese a New York, eh. per cui lui ha documentato a suo modo il cambiamento di New York, La città. della città di New York. Poi viaggi, noi abbiamo viaggiato veramente in tutto il mondo, veramente in tutto il mondo e quindi abbiamo un patrimonio di fotografie di viaggio che sto facendo adesso, noi abbiamo un archivista che cura l'archivio uh -huh. Gaiani, eccetera, ma le diapositive, c'è una persona particolare, uno del Circolo della Gondola di Venezia, che si occupa di eh, mettere in rete oh. tutte le diapositive di viaggio. Tutte le diapositive di viaggio. Tieni presente che noi qui, ha detto Marta, che dopo conoscerai la nostra archivista, che abbiamo circa 40.000... Caspita! Eh, tra film, eh, tra pellicole e diapositive. È un patrimonio enorme. enorme. Un archivio enorme. E quindi questo patrimonio, a un certo punto, si decide di farlo confluire... in. Allora, a questo punto, cioè non era ancora... Eh, io volevo fare qualcosa, volevo fare qualcosa e pensavo, mh, era, era mh, sbagliando, ma però mi sono corretta in tempo: di vendere questa casa mm. e, con il ricavato, istituire una borsa di studio, cose di questo genere. Pessima idea sarebbe stata. E, mh, mi sono ravveduta in tempo e ho pensato: no, allora tengo la casa finché tengo la casa e ne faccio però uh, una fondazione. È mm. il modo migliore di tenere l'artista vivo, certo. assolutamente. Quindi noi diamo un premio tutti gli anni, prima era di 3.000 euro, adesso abbiamo dovuto calare a 2.000 per forza, perché non, abbiamo, non avendo introito, a un certo punto i soldi poi finiscono e non ce n'erano tanti neanche all'inizio. Diamo un premio a un giovane fotografo per un progetto che deve fare all'estero. Sono 5 anni, quest'anno sarà il quinto anno. Abbiamo, no, abbiamo già fatto 5 anni. 2013, 14, 15, 16, 17 e 18, questo sarà il sesto anno. Sesto anno eh, a cui faccio un premio di fotografia mm -hmm. poi facciamo promuovere. Qual è il tema? Come scegliete? Il te ecco, il progetto deve essere eh, il candidato deve presentare noi chiediamo pochissime cose deve presentare un progetto fattibile all'estero perché per, per Carlo andare all'estero voleva dire allora. la, la libertà quindi io ho voluto tenere questa, questa questo cosa spirito. Suo, questo spirito è dato in maniera pura assolutamente gratuita, nel senso che noi, la Commissione giudica ehm, la validità e fattibilità del progetto, se tu mi dici che vuoi andare a Polo Sud, <ride> è, è, è chiaro che non ci vai a Polo Sud, no, ma se è fattibile e hai un lavoro di base che, eh, che dice che sei un, che, che un, promet, una, diciamo un promettente, mm. non ha un eccesso, eccetera... Ma Però hai le carte hai una, in regola... diciamo... le carte in regola, per poter fare questo allora... Questi sono i criteri per quello che io non ho mai voluto, nonostante le opposizioni che si fanno sempre più crescenti, e poi dopo ti spiego perché, io ho sempre voluto mantenere la gratuità del premio, nel senso che, perché Carlo avrebbe voluto così, nel senso che se tu prendi il premio, poi decidi, sulla base di questi criteri, che tu là non ci vai, che oppure ci vai ma non fai un accidente, oppure che quei soldi lì eh, ti mangi, li mangi tutti in gelati, o quello che vuoi, noi non diciamo niente. Noi lo diamo su un lavoro pregresso e su una fattibilità futura, Imprende. ma non mettiamo becco nel fa sul fatto che tu ci vada, non ci vada, no. eccetera. Se però ci vai e porti a casa un lavoro mh, decente, noi allora ci impegniamo durante il City, questa stanza dove siamo adesso è destinata a esporre i lavori del vincitore. In genere sono lavori, cioè abbiamo fatto, uh, fino adesso, ma da quest'anno cambiamo, abbiamo fatto lavori fatti con, con i soldi del premio. Mm. Siccome il premio viene dato alla fine dell'anno, e l'Arcity è a gennaio, il candidato e il vincitore è sempre un po' strozzato su quello che fa, no? E quindi non è detto che proprio il lavoro che fa con i soldi del premio sia il, la, la cosa meglio, migliore che sì. abbia fatto. Quindi noi da quest'anno abbiamo modificato lo statuto ed esporremo invece i lavori che abbiamo già visto mm -hmm. e sulla cui base abbiamo... Il primo. Ecco. Chiaro che se questo sparisce, appunto è andato a mangiarsene in gelati, non <ride> lo faremo, <ride> hai eh, capito? Ecco. Sì. Però mi è sembrato che in questo modo mantenevo eh, lo spirito eh, di Gaiani. Certo. Cioè il fatto di poter andare... Lui diceva sempre io... Eh, lui aveva eh, 19 anni, soprattutto dopo la guerra, è nato nel 29... E diceva, io avevo tanto voluto andare come artista andare a Parigi, e allora non ci potevi andare a Parigi perché non c'erano i soldi, c'era appena finita la guerra, mm. e dovevi fare università, eccetera. Ma quest'idea di, di poter, e allora io que questo voluto, mi ricordo sempre, quest'idea del viaggio come, come libertà, come, come libertà. Se non faccio vado perché devo fare quella cosa lì. No, no, in totale libertà. In totale libertà, ecco. E quindi diceva il premio ovviamente è gratuito come credo che è giusto che sia come, sì, i, è gratuito. come i premi che si rispettino eh. però diceva ci cioè, sono delle opposizioni opposizioni perché premio... effettivamente devo dire che insomma, su cin in cinque anni diciamo che mh, due mh, valeva la pena darglielo mm. questo premio mm. una così così due no mm. Ma questo, questo perché non arrivano abbastanza artisti di alto livello? O... Eh sì, non, eh, non, ehm... noi abbiamo pensato che fosse anche proprio la... Un po' c'è una, una, come posso dire, una omogeneizzazione. Sì, questo Un'omogeneizzazione per cui è molto difficile dar, anche attribuirlo questo premio, per cui rimani con dei criteri, insomma, cioè, vabbè, è, è corretto, le fotografie sono fatte bene, eccetera, eccetera, però c'è poca... C'è poco, poco inventiva, c'è poco, poco sbuzzo, hai proprio ragione, c'è poco sbuzzo. Questo ancora non l'abbiamo, in una l'abbiamo trovato mm. probabilmente. Faccio un inciso, il premio viene dato un anno dalla fondazione mm. e un anno noi offriamo il denaro, il premio, all'accademia e lo attribuisce all'accademia. Okay. Ma quindi è il, il target e sono i ragazzi di studenti dell'Accademia, no, no, non solo. Mm. Allora, quegli anni lì, il primo anno, infatti eravamo partiti, l'abbiamo aggiustato il tiro poco anno, i diplomati dell'Accademia. Però i diplomati in fotografia dell'Accademia sono pochissimi. Pochissimo. Però era il primo e quindi c'era qualcosa per i due anni precedenti. Man mano che andiamo avanti, un anno sì, un anno no, sì, i diplomati... Allora, da quest'anno, già l'anno scorso noi, Abbiamo esteso a tutti i centri di fotografia, alla Fondazione di Fotografia di Modena, mm. alla a Reggio Emilia, alla mh, Facoltà di Lettere, mm. l'anno scorso ha vinto una della Facoltà di Lettere laureata con la moglie di Marra, che era un amico, un giovane amico di Carlo, lo conosceva bene, eccetera. Però notiamo di anno in anno una, una sorta di uniformizzazione, mm. una cioè è difficile trovare quello che... Eppure siamo in un'epoca in cui l'immagine eh, regna sovrana... Eh, l'immagine regna sovrana ma forse proprio perché l'immagine per regna qui. sovrana comanda, comanda lei e, e, e detta... Sì, cioè, sì. Ma, eh, ne, ne vediamo troppa e eh, allora quindi praticamente ci appiattiamo eh, esatto. su questa enormità eh. di di visioni, di immagini, di informazioni da cui esatto. siamo subissati eh, alla fine. Quindi, eh, insomma, notiamo, a parte il fatto che sono tutte donne. Mm. Non abbia... parte io, parte eh, io non vedo l'ora di dare un premio <ride> a, a, a un maschio, anche quest'anno, niente. È una cosa abbastanza strana e strana. particolare. Questa, sì. Strana. Però abbiamo avuto uno, uno che, che forse era bravo, quello, gli abbiamo poi fatto anche una mostra, non ha avuto il premio. Non ha avuto il premio perché dicemmo l'anno scorso. Beh, lui ne ha, ne, ha, eh, ne ha avuti tanti, ha già fatto, ha avuto dei premi, eccetera, eccetera. È anche un pochino un filino più vecchio dell'altra, eccetera. E eh, sbagliando l'abbiamo dato a quest'altra che poi invece i premi li aveva avuti, ma non li aveva messi nel curriculum 1, mm. 2, che già questo è, eh. e due, aveva fatto delle fotografie. Mh, che non era dove la fotografia entrava, ma era un viaggio di ricerca letterario, dove la fotografia entrava di. Ma sì, non entrava neanche. Mm. Per cui tu guardavi queste cose, andata a Cuba, fra l'altro, avevo tutti aspetti, che uno aveva a Cuba, qualcosa di Cuba, Madonna <ride> Santa, deve pur tornare a casa. no? Lì poteva essere la Fiera di Bologna, che era la stessa cosa, capito? Mm. Mm. Cioè, non vedevi assolutamente. Il che denota non tanto la carenza di perizia. Tecnica. Dal punto di vista tecnico. Ma la carenza concettuale, diciamo eh, mm. e quindi adesso siamo in periodo del premio. Come fu... No, perché il premio viene dato alla fine dell'anno sempre appena. perché Gen i diplomati quindi eh, alla noi... fine dell'anno accademico? Sì, dell quindi dall'anno solare ah, dell'anno solare. Dell solare, okay. solare per cui prendi dentro i diplomati di giugno okay. capito? Mm -hmm. di giugno e settembre, anche quindi a dicembre. Per no, noi lo diamo sì, la, il bando lo facciamo a giugno. Mm. Facciamo a giugno e eh, scade in genere alla fine di luglio. Ah, ok. Fine di luglio e la, la giuria si riunisce a settembre, il, il premio viene attribuito nella prima settimana d'ottobre. Ah, quindi è già passato quello È già passato. E ha vinto una ragazza che eh, deve andare a, um, a Gibilterra. Ah. A Gibilterra. Beh, Gibilterra è un argomento in questo momento eh, abbastanza sì, scottante. È <ride> scottantissimo. È il momento giusto eh, per fare qualcosa sì. su Gibilterra, sì, sì, beh. Quest'anno è stato un, un anno di... per noi molto attivo, abbiamo fatto tantissime mostre, questo tantissime... questo le stavo chiedendo, qual è l'attività della, della fondazione, oltre quella del premio? Dunque abbiamo... Ah beh, sì, noi esponiamo, eh, offriamo il nostro spazio eh, eh, e ospitiamo mostre. Mm. Ospitiamo una mostra per Arciti, però quest'anno no, quest'anno ci mostriamo noi, cioè mostriamo una serie di nudi inediti eh, di Carlo Gaiani, oh, e quelle così. fatte per il libro Concelati, Il chiodo in testa. Mm abbiamo gli originali stampati proprio da Gaiani e esponiamo quelli ah, esponiamo quelli con una introduzione di Luca Monaco della Fondazione Fotografia di Modena che è molto si è molto appassionato alla figura di Gaiani e lo promuove in maniera anche dal punto di vista proprio concettuale eh, conoscitivo, eh, letterario tra l'altro Gaiani scriveva molto bene benissimo proprio chi ha avuto la fortuna di avere una delle sue lettere da tenere lui non telefonava, scriveva Scrive. sempre o andava o scriveva, ma telefonare <ride> pochissimo non mi dava fastidio. Quindi, faremo quest'anno facciamo questo e comunque per City abbiamo sempre ospitato un artista. L'anno scorso abbiamo ospitato un magnifico illustratore che è Davide Bonazzi, che non so se tu lo, lo conosci, ma che vince premi a destra mm. e a sinistra. Davide è, proprio, è un ragazzo, a parte il fatto è un ragazzo d'oro proprio un ragazzo, ma splendido proprio, ma fa delle cose di una bellezza, di una delicatezza, di un'intelligenza. Davide Bonazzi. Poi altre volte abbiamo fatto, abbiamo esposto, al eh, primo anno abbiamo esposto D'Agostino, eh, D'Agostino eh, i, i, i, i quadri, quello che ha fatto quell'albero bianco, oh, sì, sì, sì. Giovanni D'Agostino, che era un amico di Carlo, i figli ci proposero e allora abbiamo fatto anche un'installazione di piccole cose naturali poi delle cose grandi, di questi quadri delle cere, di cose molto belle poi uh, un'altra mostra che non era un granché insomma così, mh, fotografie ma non tanto cioè a volte va bene, a volte va male e quest'anno invece abbiamo deciso che ospitiamo noi stessi mm. quindi Arciti, poi abbiamo fatto, ospitiamo mostre di altri e diamo noi materiale allora abbiamo ospitato uh, adesso questa mostra qui, prima c'è venuta la mostra di Baldini, eh, Massimo Baldini, mm -hmm. che è venuta mh, più di per, 230-240 persone, ho paura che crollasse la, no, no. <ride> il pavimento, che non è stabilissimo, eh. quindi ospitiamo altri. Poi abbiamo fatto una bellissima mostra di Nudi, 59 nudi alla Rocca di Bazzano, alla uh -huh. Rocca di Bentivoglio, uh -huh. tutto il mese di ottobre, il mese della fotografia. È stata una bellissima mostra quella. Quindi partecipiamo ad altre mostre, offriamo materiale per fare mostre fuori e, abbiamo, e, e ospitiamo mostre. Poi quest'anno abbiamo fatto anche una serie di incontri proposti da un nostro consigliere che è uno storico, anche lui vive nei Monti, Monti di Reggio Emilia, Antonio Canovi, adesso è in Cile personaggio stranissimo, anzi è forse l'ultimo rimasuglio degli anni 70, mm. anche se è molto più giovane, però è proprio è, da è, quelle... è, è, è, è, è gli anni 70, mm. come si veste, come parla, come la concezione della vita, proprio tutto anni 70, storico eh, orale, mm. per cui lui ha sempre il microfono in tasca, qualsiasi cosa tu dica viene Registra. registrata, sempre. E lui ha proposto questi quattro incontri sotto il titolo per un'arte affettuosa, eh, il primo incontro l'ha tenuto Barilli eh, sui ritratti di Carlo, i ritratti degli intellettuali, i ritratti dei bolognesi, eccetera. Il secondo l'ha tenuto Giuliano Scabia. Il terzo l'ha tenuto il direttore dell'Accademia Mazzali, un ex direttore dell'Accademia, e due assistenti, uno perché l'altro si è ammalata alla fine. Eh, quindi questo inc terzo incontro, il quarto incontro l'ha fatto Piero Casadei, mm. Eh, amico fotografo, membro della fondazione, amico fotografo titolare di un vecchio studio bolognese, studio Casadei per cui Carlo ha fatto moltissime, eh, no moltissime no, alcune foto pub mh, di pubblicità inclusa quella grandiosa con lui col frac e un pianoforte a coda, nero, questo bellissimo signore col frac, eccetera. Quando venivano i miei studenti a trovare i miei giocatori, «Ma eh, allora suo marito è un concertista?» cioè, «No, no, perché il seggiolino era un water bianco, <ride> solo che lui aveva, per, per sé aveva ritagliato, ma la foto pubblicitaria di Piero era questo magnifico pianoforte a coda, questo bellissimo signore in frac, ma il seggiolino era, era una cosa per sanitaria. Gli faceva tante volte da modello nelle... Il quarto incontro l'ha tenuto lui per un'arte affettuosa. Quindi quest'anno quest siamo stati sempre in, in attività, molta attività. L'anno prossimo, prossimo abbiamo sì. detto che vorremmo stare un poco più tranquilli, uh, tranquilli. cioè far andare avanti ancora meglio, la, finire l'archivio, perché Marta se no si occupa sempre di, di, di, dell'organizzazione sì. delle mostre, eccetera. Però poi faremo qualcosa anche l'anno prossimo, sicuramente. Perché poi, come dicevamo prima, l'anno prossimo ricorre il decennale. È cosa, è, per fortuna, cioè per fortuna, non per modo di dire, ma insomma è alla fine dell'anno il decennale. Quindi è un anno che in effetti è il decennale, però... Nella mia idea, che credo che sia giusta, però magari non è vero, eh, si sposta tutto al 2020. Però sarà un anno di preparazione eh, in qualche ecco, modo. È un anno di preparazione in cui bisogna veramente lavorare eh, e quindi io ci tengo, ci terei moltissimo a fare una... Una mostra sì. un antologica, diciamo. Sì, coinvolgendo Barilli sicuramente, mm. perché Barilli è quello che è. La, anche stamattina mi ha scritto di, di, di tentare il Veneto, ma il Veneto io non. pensavo a Bassano, al museo di Bassano, del, mm. alla galleria di Bassano del Grappa, ma c'è sta una persona che non. Secondo me non, non. A proposito di Barilli, qual è stato il rapporto di Gaiani con la critica? Com'era il rapporto con i critici? Ah beh, no, lui non, non stava, non, non, non, non si proponeva in mm. nessun modo, era un uomo mm. talmente schivo, però Barilli l'ha sempre, Barilli è stato mm, veramente un amico, mm, come, come può essere un amico, mm, una persona così, come posso dire, mm, formalmente, da, apparentemente freddo, mm. Che, mm. non lo è, perché è veramente una, un amico squisito, però è molto... Mm, tutto d'un pezzo. Tutto d'un pezzo, eccetera. Però era molto amico di mm. Carlo, molto amico di Carlo e ha eh, eh, anche scritto di lui, eh, nei suoi libri c'è sempre riferimenti, eh, lunghi riferimenti, eccetera. Però Carlo non aveva proprio, lui stesso non, non aveva rapporti con... Mm con la critica, poi lui diceva eh, io non posso parlare con i pittori avendo abbandonato la pittura i pittori non mi vogliono, non mi parlano più i fotografi dicono giustamente che io non so nulla di fotografia mm. non so nulla di te quindi non mi, non, anche da quella parte lì <ride> non trovo eh, quindi era veramente un solitario un solitario andava avanti per la sua strada sì. testa bassa Sì. Eh, questo è è abbastanza interessante, ma sono interessanti anche questi cassetti che si aprono e si chiudono, no? pittura, grandissimi formati, sì. ampi, eh, am ampie campiture di colpo, di colpo, fotografia, cose piccole, paesaggi, sì. Eh, sì. sono dei cambi radicali proprio sì. in continuazione. Sì. Come mai secondo te queste, queste scelte così drastiche? E, secondo me è perché Carlo era proiettato nel futuro lui non, non aveva eh, mm, non so come dirlo io sono tutta mm, per la, la memoria io mm. ho una memoria ancora adesso una memoria for mm, vivacissima, fortissima Carlo, no, Carlo mm. no, quando chiudeva una porta, chiude cioè era proiettato tutto in avanti tutto in avanti, niente indietro quindi il passato Nell'umano e nel simbolico, nel, nel letterario, nell'artistico, eccetera, non esisteva. I ricordi, magari nei cassetti profondi, ma non venivano mai fuori. Lui non ha mai parlato, né io mai chiedo. Quello che so di Carlo, della sua vita privata, prima che conoscesse me, io se lo so, l'ho imparato da altri, non da lui. Non da lui, non diceva di sé e non voleva sapere di te. Mm. Non gli interessava niente. niente. Tutto cominciava... Dal momento in cui essa andava avanti. Mm. Quindi a lui sarebbe piaciuto o no, secondo te, il fatto che una, ci fosse adesso una casa museo che ricorda. Secondo me sì. sì. Secondo me sì, perché lui era veramente proiettato, però, un uomo fortissimamente radicato nella tradizione, mm. nella, nella, nella tradizione nel, nel senso del, del, di un mondo mm, non indietro che guardava avanti. Però, per esempio, Carlo non si sarebbe mai trasferito, come ti dicevo, mm. non sarebbe, amava New York pazzamente, amava il viaggio pazzamente, Però ma sapendo che doveva, tornare, che doveva tornare qui, non in Italia, qui, mm. qui. Quindi, eh, eh, sembrava quasi che i ricordi, del, del, del, il, il, il bagaglio del passato, fossero un peso, una, mm. una cosa che mm. uno si lasciava alle spalle, perché aveva tanto da vedere in avanti, che non avanti, si poteva sì. trascinare dietro. Tutto questo fardello. Tutto questo fardello. Mm. invece, tornando alla Fondazione, la Fondazione come, come si sostiene, come riesce a finanziare Con il lavoro gratuito, con, con il, il lavoro gratuito, col volontariato e io ci metto quello che ho. Io ho la mia pensione da... noi non sono ricca, però ho la mia pensione da... sono sola, eh, vivo in montagna, eh, quindi non è che abbia delle grandi esigenze, tutto quello che ho lo metto qui dentro. Detto francamente, insomma, proprio senza... senza mezzi. Senza mezzi, certo. Non, non è che... Eh, Questa poi sì, è una condizione in realtà eh, di precarietà, così di, di, di, di fatica, che è comune un po' a tante istituzioni italiane, tante piccole, sì, sì, eh, sì. ma anche a volte grandi istituzioni sì. italiane, perché poi in proporzione sì. ognuno ha gli stessi problemi. Perché sai, noi facciamo di tutto per un po' reclamizzarci, abbiamo il sito, abbiamo, siamo su Facebook, facciamo, però probabilmente ci vorrebbe, eh, ma poi in ogni caso, tu anche comunque devi avere dei soldi tu, certo. perché non, non eh, tutti vengono e dicono, ah, ma che peccato non averlo saputo prima, guarda che esiste un posto così, eccetera, eccetera. E, e certo che esiste un posto così, però poi... Vabbè, poi del resto è giovane, diciamo così, fra sì, riguette sì, come 5 fondazione. Sì, sì, cinque anni è giovane, tutto sommato è giovane, e per, essere, co per essere così abbiamo fatto veramente dei Tante miracoli. Cose. Dei miracoli. Secondo me, pensare, pensare a partire da zero proprio, assolutamente ah, sì. da zero. Insomma è un lavoro abbastanza... Poi ecco. con, nessuna, con nessuno di noi eh, esperto di queste cose. Perché l'unica che, che è esperta qui dentro è Marta, che conoscerai, che lei è un'archivista perfetta, anche la vedi, sembra fuori da un libro, ma proprio... Eh, e, e gli altri vengono tutti, sono tutti io, vengo da un altro mondo. E non solo, ma non mi sono mai occupata di queste cose quando avevo Carlo. Io avevo il mio mondo, la mia università, i miei studenti, i miei libri, lui aveva il suo, ci ritrovavamo qui, questo è il punto di... di, di eh? nel viaggio. Mm. Ma io non sono mai andata, non so, ad aperture di mostre o frequentato le gallerie, mai, mai. mai. Io oh, i suoi colleghi dell'Accademia della, dell li ho conosciuti quando lui è morto, non prima, tranne i suoi assistenti qualche volta. Eh, e, quindi qual è? e quindi questo viaggio della Fondazione dove, dove, dove porterà? Qual è il tuo sogno? Eh, il mio sogno è che eh, eh, non ce l'ho. No, detto francamente non, non ci penso perché se ci penso mi spavento mm. mi spavento perché penso che magari proprio invece finisce in, un, uh, finisce in nulla e spero, oh. e spero di no spero di no certo che eh, l'entusiasmo che ci metto io mh, non vedo molte altre figure che cioè, sono tutti amici eccetera mm. Ma, mh, però innanzitutto con una certa età anche se più giovane di me, comunque eh, l'età c'è anche lì. E, e, e bisognerebbe, ecco, questo sarebbe una cosa, bisognerebbe trovare eh, le idee e le, le strade, eccetera, per che aprissero sentieri per il mm. futuro. Mm. Ah, questo è, è bello e anche stimolante, perché è anche un po' lascia aperto, lascia aperto a tante possibilità e, e chi lo sa, insomma, si possono... Infatti quali... io cerco sempre di... di, di adesso abbiamo alcuni uh, nuovi apporti, appunto Luca Monaco, Giuseppe Virelli, che è un allievo di Barilli. Mm, cioè, Abbiamo bisogno di gente giovane, cioè in queste, che, che sia nel mondo di oggi e che sia nel mondo dell'arte. Certo, sì. eh, noi certo. invece, siamo eh, di Riffio di Raffa, veniamo tutti da, da, altri, da, mondi. da altri mondi mm. e ci unisce... Eh, il ricordo di Carlo e il desiderio di... hai capito? però invece c'è bisogno di qualcuno che condivida questo spirito certo. e che però apporti una espertise sì, sicuramente oggi eh. per gestire una fondazione c'è bisogno di professionalità eh. che gestiscano vari aspetti poi dopo del, del fare attività Ma magari potrebbe interessare settore. anche a te assolutamente, eh. no, no, a me interessa molto L'artista l'ho scoperto da poco, infatti l'ho scoperto una, credo un annetto fa, poi ho cominciato a guardare il vostro sito, poi insomma... Un Adesso po'... l'ha molto migliorato Mario, eh, sì, sì l'ha molto migliorato perché non era un granché, ma non l'aveva fatto lui, l'aveva fatto uno... Un ragazzo nel 2014 appunto nel 2014 mm. del Veneto non era, era molto rigido, molto, adesso mi sembra molto più. più intanto sì. ci mettiamo. Adesso faremo un'area. Sto, sto lavorando io a fare un'area stampa eh, con eh, la biografia, eh, gli eventi, ha detto, cosa ha detto lui, piccole, piccole frasi, eccetera. Mm. Gli eventi che abbiamo fatto, una lista degli, degli eventi che abbiamo fatto in fondazione, in modo da, da dare l'idea di un'attività che c'è stata. È stata anche ricca, certo. è stata molto soddisfacente, ha riscosso successo e quindi è giusto che, che sennò, no altrimenti sembriamo delle. De... <ride> sì, che c'è bisogno insomma, del, del passato, sì. di, di questa sì, conservazione. Sì, sì. Ma però di far, vedere... eh, di far vedere che siamo proiettati però verso, mh, il, futuro. verso il futuro, quindi anche con. Anche questo fatto dell'ICOM e della, e della de Mary Storic è stato certo, un, un, un, un bel passaggio. Anche lì, casuale, arriva una gentile signora, due anni fa, eh, per Art City, e dice: che parlava inglese, dice, sono turca, sono un architetto che sono stata invitata dalla Facoltà di architettura. Per, una, per fare una presentazione di un progetto, eccetera, stava qua un mese, molto carina. Dice: Ma questa casa, ma cos'è un museo?. Dice: No, ah, ma, sì, ma bisogna subito. Io sono nel comitato del, delle case storiche, bisogna scrivere subito. Che fa. Cosa che fece? Mm. Io non ci avevo pensato, sapevo Marco che esistesse. E, e ci hanno accettato subito. Ah, bene. Eh, ed anche questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere. Anche perché, veramente, io credo che mh, così come concepite, così come l'aveva fatta lui, sta casa, non ce ne sono altre. Ah, no, no eh. non ce ne sono tante. Diciamo, ah. in Italia la tradizione della casa museo è abbastanza viva, eh? ce ne sono. Casa Però, museo... di... Però diventa, scusa, diventa museo più che casa. Diventa museo, eh, forse più nel, negli scrittori, sono casa e museo di scrittori. Ma Morandi, guarda Morandi, la casa di Morandi a Bologna. Eh no, sì. Eh, quella <ride> proprio l'esempio le, le, le, quello Quello è troppo museo. Eh. Non c'è più la casa, sì, museo. non c'è l'aria, tu non senti, qui vieni qui dentro ci, ci, ci senti Gaiani che gira, che ci lavora, una volta che conosci le cose che ha scritto, leggi, beh, ma te lo ritrovi sì, qui dentro, hai sì, capito? Sì, sì, sembra, eh. sembra ancora eh, esatto. abitata eh. oggi, sì, sì, assolutamente, si sì, ha proprio la percezione di stare eh. in una casa, in una casa, in una casa eh. sì, sì. Va bene, allora lasciamoci con l'augurio che l'anno prossimo, che l'anno del decennale sia l'anno... Di, di, tante di tante sorprese eccetera e stabiliamo una collaborazione assolutamente eh? mi farebbe molto piacere intanto grazie per questo per questa grazie intervista te, che me. ci hai concesso grazie a te e ci vediamo presto e ci vediamo presto <ride>